Un saluto da Gerardo Paterna per ReTV. Oggi altra intervista, parliamo di professionalità emergenti, parliamo di property finder. Ne parliamo ovviamente con una property finder d'eccezione. In studio, infatti, abbiamo. Monica Novak, eh, che è anche titolare di agenzia l'Atena Immobiliare di Cecina in Toscana, giusto? Esatto. Perfetto, grazie Monica per essere qui. Grazie a voi. Bene, allora Monica, cominciamo a parlare subito di queste nuove specializzazioni che cominciano a, da un po' di tempo oramai a farsi strada nel real estate italiano. Allora, il property finder, il PF, è tra questi. Eh, quanto è maturo secondo te il mercato per eh, comprendere bene e sposare questo servizio e eh, che tipo di scenari evolutivi vedi? Allora io credo che mh, siamo partiti qualche anno fa molto lentamente perché diciamo questa figura professionale da noi non era ancora conosciuta, è comunque una figura eh, che è nata eh, in America già dagli anni 90, quindi da noi sta arrivando mh, ora, diciamo, siamo ancora in fase di sperimentazione, io è due anni che sto facendo questa specializzazione, da, do, da due anni che mi sono specializzata, io comunque sono un agente immobiliare, poi specializzato in Property Finder, è dal 1996 che faccio questo mestiere, e però ho sentito di, di, di voler specializzarmi, di dare un servizio, diciamo, eh, un servizio più mirato, eh, un servizio, eh, diciamo, più dove posso seguire l'acquirente lo posso seguire per bene e vado a cercare una, una casa diciamo su misura uh, è un servizio di, di un livello un più alto, sì, diverso quindi dice ora sì, sì, sì. uh... Quindi vai vai vai. dicevo, secondo me, mh, ora il mercato è maturo, siamo in un momento di grossi cambiamenti perché negli ultimi anni il nostro lavoro è cambiato tantissimo, anche io sono partita facendo un agente immobiliare tradizionale per poi andare a specializzarmi, però io credo che ora come ora siamo nel momento giusto, anche perché il cliente proprio perché siamo in una fase di grossi cambiamenti dopo una crisi abbastanza uh, profonda stiamo uscendo, il mercato è ripreso, mh, vendite si fanno, credo un po' tutti, no? diciamo la stessa cosa e mh, credo che il cliente oggi come oggi cerca un servizio più mh, personalizzato, più su misura, un, con un rapporto più stretto con il suo agente immobiliare che diventa consulente mh, personale poi alla fine e credo che mh, il cliente di oggi è un cliente mh, diciamo più esigente che cerca la qualità, la professionalità, credo. Cre credo in questo, sì. ho riscontrato comunque in questi due anni una crescita importante. Quindi insomma, agente immobiliare abilitato mm. che eh, diciamo, ha vestito, uh, ha creato un vestito, ha creato un'interpretazione un a sua sì. misura sì. di questa professione, dove la esatto. qualità ovviamente come sempre paga. paga. paga. Esatto. E, parlando di qualità quindi, allora, quali sono i vantaggi per il cliente acquirente nel uh, relazionarsi con un property, property finder, finder. Sì. ma vantaggi sono diversi anche perché un property finder si dedica esclusivamente al cliente acquirente quindi il cliente acquirente che arriva da me eh, è sicuro che io dedico il mio tempo completamente diciamo alla ricerca della sua casa desiderata quindi non ho altri 20 clienti no quindi è una cosa più mirata e, proprio quello che, che, che piace. Quindi eh, il cliente acquirente diciamo che ha... Eh, la percezione di tutto quello che succede mh, tutti i giorni perché passiamo le informazioni di quello che abbiamo trovato quello che abbiamo visto quello che uh, abbiamo visitato per lui uh, diventa un rapporto giornaliero poi alla fine no? molto di fiducia e quindi mh, si trova un agente personale un property finder personale che lavora per lui sono incarichi di ricerca che vengano firmati Uh, che vengano firmati tra um, clienti acquirenti e property finder uh, sono comunque incarichi che durano massimo due o tre mesi e se è un bravo property finder la, la trova, a casa no? desiderata la trova però ripeto è un servizio superiore quindi è molto più personale sì. Bene. allora tu in che zona opere? Che io zona opero loro? nella... Io opero nella zona della Toscana, sì. lungo la costa degli Etruschi, eh, quindi parliamo di Bolgheri, parliamo di Castagneto Carducci, parliamo di Castiglioncello eh, sul mare, Tutti postacci, eh, zone, eh, zone, sì. zone molto belle che, che amo, ho eh, 25 anni che, che vivo in Toscana perché non sono... Non vengo, non sono mh, della Toscana. Così ho letto dal sì, tuo sì, curriculum, sì, sì. poi l'accento sì. invece diciamo che puoi ingannare. Sì, ormai. ormai sono tanti anni, sì. sì, sì, sì. E, quindi io l'amo proprio, io la vendo, la sì. Toscana, no? quindi il cliente che arriva da me è un cliente mh, che cerca non solamente eh, rustico la villa in, sul mare o in campagna, ma cerca anche un certo stile di vita quindi certo. i vini pregiati uh, la, diciamo, la vista sul mare la vista sulla, toscana, sulla campagna toscana quindi, cioè, è tutto un pacchetto sì. no, che viene quindi io anche nel proporre il mio servizio m, punto molto sul fatto che che sono in una zona, sì, diciamo privilegiata, certo, sì, okay. sì, sì. quindi tu hai clienti sia stranieri, ma hai anche clienti italiani, clienti sì, di Milano, sì, sì. clienti che arrivano comunque dalle mm. aree metropolitane e che individuano quella zona sì. come una zona da seconda Cambio casa, vita, da buon ritiro, sì, esatto. da cambiamento di vita, <ride> esatto. eh, so che eh, però eh, lavori, diciamo, nell'ambito anche di un network nazionale, sì di property finder, non ci racconti? Sì, io sono associata alla prima ed unica rete italiana di property finding che si chiama Desiderare Property Finder e siamo mh, vari associati ognuno mh, nella, su, nelle città diverse ognuno abbiamo la nostra zona dove mettiamo in pratica diciamo, il, la nostra professione eh, è un progetto molto bello, molto importante e cosa c'è di bello che siamo mh, diciamo, una famiglia no? Tra virgolette. Certo. Abbiamo, siamo 11, 11. abbiamo la dimensione mi sì. consente di ritrovarvi intorno a un tavolo sì, eh? sì, sì no, è molto bello perché poi facciamo queste riunioni dove ovviamente non si parla solo del lavoro ma eh, mangiamo insieme no? Insomma, certo. quindi è, è bello, è molto bello perché ci scambiamo è un scambio continuo, uno scambio continuo di, uh, di esperienze di, di progetti che portiamo avanti e una crescita continua bello è perché la facciamo insieme certo. Questo. Tu di fatto collabori comunque anche con gli agenti immobiliari, sì, perché sì, dire gli agenti la immobiliari base... possono essere coloro che poi ti segnalano l'immobile eh, esatto. più Uh, idoneo per il tuo cliente, corretto? Sì, allora io mh, diciamo che la base del mio lavoro è proprio la collaborazione con altre okay, agenzie immobiliari, quindi sì. questo per me è fondamentale, io sono una che condivido molto, esposo molto l'idea di collaborazione, uh, ripeto, per me è fondamentale anche perché io, è vero che ho anche un'agenzia immobiliare, ma non è detto che... Eh, posso avere io tutti i mobili certo, nel immagino, proprio portafoglio immagino. e quindi uh, vado a cercare, contatto altre agenzie, cerco l'immobile giusto perché diciamo che il, uh, il mio scopo è arrivare a trovare la casa desiderata. Esatto. Quindi, <ride> e quindi per me il collega è, è fondamentale, Otto. quindi Bene. si crea proprio questa... Una buona signora. Sì, sì. Bene, quindi allora, che si tratti di un cliente acquirente o magari anche di un agente immobiliare che vuole creare una sinergia stabile con Monica come si fa a contattare Monica Novak? Allora eh, potete contattare sul, anche dal sito direttamente che è www.monicanovak.com tutto con la k Monica, Monica con, con la k, k, k Novak, Novak con, con la k, k. k. Okay. E, e lì trovate tutte le informazioni okay posso entrare in contatto telefono, con... Te, sì, sì, ecco. sì, se no c'è la rete di Desiderare Property sì, Finding sì. che anche lì c'è il suo sito www.desiderarepropertyfinding.com. Benissimo. Benissimo, it. anche eh. oggi abbiamo imparato cose, <ride> cose nuove, cose nuove. Grazie, grazie mille. Grazie eh, a te, Monica. Benissimo. Allora, quindi siamo arrivati in uh, conclusione, uh, ci salutiamo in attesa della prossima intervista, sempre qui. Su Retv quindi da Monica eh, con la K e da Gerardo un saluto a tutti, a presto.